Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati! Come state? È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ho caricato un video qui su YouTube saranno quasi 5 mesi se non di più e come ben sapete ormai chi mi segue dall'inizio è quasi una prassi che io mi prenda ogni tanto qualche mese di riflessione per poter insomma, preparare anche i nuovi prodotti in arrivo, vi preannuncio sullo shop online nei prossimi mesi come vedete sfoggio anche un nuovo taglio di capelli, spero vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti se mi preferivate con i capelli lunghi oppure così, e anche un nuovo colore un po' più caldo che secondo me rigidisce meno i tratti del viso, Sempre su Instagram, più delicious delice rosalia, ve de ne ho parlato spesso, chi mi segue lì già sa anche il mix che ho utilizzato e come ho fatto, come è stato possibile arrivare ad un colore più chiaro rispetto a quello che erano le mie lunghezze molto molto scure. Ehm... Oggi voglio parlare in particolar modo di uh, un progetto uh, che mi ha permesso poi di ottenere, di proporvi uh, il nuovo prodotto che sarà disponibile sullo shop online tra un paio di settimane. E oggi vi voglio far conoscere una realtà speciale, um, Reborn in Italy, che è un progetto di volontariato, uh, di condivisione e di supporto, che ehm, ho conosciuto, che la vita ha voluto far sì che io le conosca quasi per caso, <ride> un po' me la sono anche cercata, però sono veramente felicissima di potervi parlare oggi di questa eh, realtà. È una realtà che ha come scopo di introdurre nel mondo del lavoro eh, delle donne in difficoltà, delle mamme eh, extracomunitarie che sono state strappate alla violenza della strada, del mare o della guerra donne che hanno dimostrato anche il desiderio di ricominciare tutto da capo. Se mi seguite già su Instagram mi avete già sentito parlare di questo uh, progetto, ma so anche che tantissimi di voi non avete uh, Instagram oppure non avete Facebook e mi dispiaceva non potervi fare conoscere appunto questo progetto di cui comunque parlerò anche uh, sul blog quindi ci sarà una pagina dedicata dove potete trovare tutte le cose di cui vi parlerò uh, oggi come vi dicevo i uh, in italy aiuta delle donne delle mamme uh, che sono accolte ed ospitate presso la contrada che è una um, società cooperativa uh, sociale che accoglie appunto tutte queste donne messe alla prova da, dalla vita come aiutare i borni in Italia queste donne che vogliono reinserirsi nella società e vogliono potersi prendere in serenità cura dei loro figli? Insegnando loro un nuovo mestiere, ossia come cucire e questo è possibile solo grazie ad Dolesea che è la persona che ha ideato questo progetto di volontariato e che ha deciso di regalare il suo tempo e il suo know-how nel campo della sartoria a queste donne. Si tratta di un'iniziativa molto giovane, ha un anno di vita, se non sbaglio lo compie adesso a maggio oppure a giugno, si svolge in coworking presso la Sartoria Sociale di Chieri due volte a settimana, è un progetto di volontariato che quindi si autofinanzia attraverso la vendita degli articoli che queste eh, donne, che queste mamme imparano a cucire e che poi vendono sullo shop online, shop online eh, di Reborn che attualmente è ospitato sul sito di Amrita Kids. Il, Amrita Kids è praticamente il brand di eh, moda etica e sostenibile per bambini eh, ideato da eh, Olesea che quindi è la mente creativa che c'è anche dietro al um, reborn in Italy. Quindi... Ovviamente Oresea quando ha deciso di regalare tutto, tutta la sua tecnica, tutte le sue competenze è perché aveva un trascorso decennale nel campo della sartoria, eh, proponendo appunto su, con il suo brand Amrita Kids degli articoli mh, per bambini in fibre naturali eh, biologiche eh, proponendo quindi un, una moda eh, ecosostenibile. Quindi eh, il messaggio che io volevo farvi arrivare è che l'unica fonte di guadagno per mame e um, appunto quello che loro riescono a vendere um, attraverso uh, questo shop online ovviamente non uh, hanno la possibilità di avere un magazzino quindi tutti gli ordini vengono uh, cuciti man mano che arrivano quindi si tratta anche di, tempistica, di una tempistica non immediata uh, io uh, devo dire che um, quando sono venuta a conoscenza un po' per caso perché avevo interpellato l'esea per chiedere delle informazioni su una particolare tipologia di uh, tessuto ne sono rimasta affascinata da, da, da questo progetto e avendo la possibilità di dare il mio contributo ho voluto farlo subito, anzi questa cosa mi è entusiasmata non poco e, e il fatto di potervi parlare, parlare oggi di, di, di questo progetto mi rende orgogliosa e emozionata e so che tante di voi eh, sosterete questa iniziativa e mi aiuterete a farla conoscere ehm, parlandone con le vostre amiche oppure con le vostre mamme e vorrete dare il vostro contributo. Io nell'info box del video vi lascerò anche il link al loro profilo social su Instagram, anche il link eh, sul sito al loro shop online, tenete presente che eh, tutti gli articoli da loro realizzati sono articoli realizzati in fibre naturali oppure materiali ehm, riciclati, oppure recuperati a chilometro zero si tratta non uh, solo di un articolo uh, di un capo made in italy fatto a mano ma si tratta di acquistare un capo con un una fortissima impronta sociale, e solidale. Ovviamente dietro a questo progetto non c'è solo Olesea, ma a sostenerlo c'è tutto il team che c'è dietro la, il marchio Amrita Kids, una schiera di professionisti che si sono resi disponibili di dare il loro contributo in modo gratuito a questo progetto di volontariato. Io sarò felicissima tra un paio di settimane, o forse già settimana prossima, adesso non so bene le tempistiche, di potervi far conoscere il prodotto che è potuto nascere grazie alla collaborazione con appunto questo piccolo, questa piccola realtà che è Reborn in Italy e sono sicurissima che eh, troverò in voi eh, l'adesione che cerco, ma non per quello che è il mio prodotto, ma vi invito assolutamente di visitare lo shop di Ribogne Italy e di dare il vostro contributo al reinserimento nella società di queste donne. Sarò più che felice, se mi, poi mi farete sapere nei commenti, se avete avuto il piacere di contribuire, di dare una mano, ma anche solo con il passaparola, se volete a far conoscere questa piccola realtà a tante altre persone per poter far nascere magari un movimento uh, sempre più grande in cui donne possono aiutare altre donne. Mi fermo qui, spero che questo video vi uh, abbia dato un'idea di quello che uh, è uh, Reborn in Italy. Ovviamente se avete dei dubbi o quelle, uh, delle domande potete farmele qui nei commenti oppure potete scrivermi come sempre via email. Vi invito appunto a, a seguire Oleseia sul uh, suo profilo su Instagram Reborn in Italy dove potrete vivere da vicino questa realtà commovente. Vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate il solito like e noi ci vediamo a breve. Non ve lo prometto quando perché non so bene le tempistiche. A presto, ciao!